Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video con... Enrico yeah! yeah! Vabbè se non la conoscete andatela a seguire sul suo canale No, grazie sempre, yeah. ormai, oh sì, ormai facciamo tante cose insieme Un sacco, un sacco, vabbè oggi mi è venuta a trovare, pensate, a Bergamo Ti è piaciuta questa città? In realtà oggi stavo poco bene, ho dormito qua mm. <ride> e poi non ho ancora visto la città no. Adesso sto meglio, ma come prima in parte mi piace perché sì. è la città pulita Ci sono tante cose anche moderne, ma anche sì. chiese, quindi eh. voglio vedere proprio se avessi tempo Perché adesso facciamo questo video perché ci abbiamo giusto questi 20 minuti Perché poi eravamo già d'accordo ad andare in palestra, ho detto vabbè ci abbiamo 20 minuti <ride> Insomma non li buttiamo via, vi abbiamo detto in 20 minuti diciamo i 10 motivi per il quale è bello vivere in Giappone Bene <ride> Io vivo anche in Italia, però, sì. cioè, mi piace vivere anche in Italia Però abbiamo pensato a tante cose perché forse è meglio vivere in Giappone queste cose Per esempio in Giappone è molto sicuro sì, in Italia, per esempio, vivere vicino alla stazione sì. mi fa paura, cioè non posso camminare di sera da sola, una donna è pericoloso. Ma in Giappone, per esempio, soprattutto sì, sì. vicino alla stazione è comodissima, ci cioè eh. sono eh. centri commerciali sì, sì, sì, e sì, quindi sì. anche l'affitto è più caro perché di solito la zona vicino alla stazione è molto richiesta. È eh. molto sicuro. Anche perché spesso ci sono i Koban, che sono le piccole stazioni di polizia sì. che sono vicino sì, sì, alla sì, stazione, sì. quindi puoi è chiedere anche informazioni. È veramente uno dei posti più sicuri. Sì. Invece in Italia, se vivi vicino una stazione, non è proprio una zona che piace molto. No, oh, ho visto tante città in Italia, sempre, non sempre forse, però per me sempre, ho visto vicino alla stazione, un po' la zona... Ci sembra un'atmosfera eh, diversa dal centro. Sì, decisamente il Giappone è sicuro, però spesso questo è anche un problema quando i giapponesi vanno invece in vacanza all'estero perché poi succedono che ti rubano. Va ok. Perché poi succede hey, ok sì, che poi. Sì, perché non siamo abituati. Eh, ma... In Giappone come dormi tutti. in treno con la borsa aperta sì. e poi non si può. Eh no, ovviamente. no, ovviamente no, no. non è un problema dell'Italia in realtà, è il Giappone che è particolarmente sicuro, mm. perché come in Italia anche in Francia e penso in tanti paesi non puoi lasciare la borsa al McDonald's, per esempio. Vabbè, mm. questo però è il primo motivo importante adesso che siamo in Italia stiamo un po' più attenti. Sì, io qua sempre <ride> sì, stai sempre attento Il secondo motivo per il quale, secondo me, è bello vivere in Giappone, è proprio una cosa che mi piace. È la pulizia che c'è dappertutto nelle mm. strade, sui treni. È veramente: pulito è... per me bagni sì. in Giappone. Sì, perché comodo ce ne sono sempre e poi puliti e anche le strade, esatto. Ma poi i bagni voglio dire sono tutti gratis. Cioè, io non riesco sì. a capire perché in Italia si, si pagano paga. e sono anche più sporchi: cioè, sono sì. sporchi sì. spesso, non sempre. E a volte li paghi e sono puliti Però a maggior ragione se lo paghi voglio che sia pulito In Giappone non so come fanno a tenerli puliti mm. ah, Ma tra l'altro ci sono anche delle scritte sui bagni Che c'è scritto qui l'asse del cesso oh. Cioè in Giappone no? C'è la salviettina per pulire quando hai finito eh, Qualche per... volta sì c'è anche sapone tipo sì, a sì, sì sì sì è una cosa incredibile eh, Anche a scuola gli insegnanti insegnano ai bambini Che quando tu per esempio vai in un posto, sì. allora quando torni da quel posto il posto deve essere più pulito di quando sei arrivato. Oh che bella cosa. Poi tra l'altro dicono anche che se non sporchi, poi ci metterai di meno a pulire. Mm. So. Ah, ragazzi me lo mo utsukushiku. <tose> metto qua. Chitato Kyori Mo, it's cashcake. Cotoma da Sanai chiedo, io qui so. Ma è minuto Kyori Mo, si... Itala, Kyori, Tokyo, Chitato Kyori Mo, Chitani, Stekai, Mashu. Eh, praticamente i Hanami, come lo sapete, sono i picnic sotto i fieri di ciliegie, ci dice che dopo che vai a fare questo picnic devi lasciare il parco più pulito di quando sei arrivato. Mm. Sì, in effetti, cioè, Hanami, quanta gente va a fare Hanami? È incredibile sì. che poi dopo non ci sono quasi carte. Ma, cioè, in realtà quando ci sono ubriachi lasciano anche le cose... Però ci sono però delle persone magari, che subito ehm. raccolgono e un giorno dopo si se, è sempre pulito. Sì, per esempio uno dei momenti in cui ho visto magari la città di Tokyo più sporca è sicuramente, vabbè, il sabato sera magari a Shinjuku mm. a Kakabu o soprattutto Shibuya dopo Halloween, la mattina dopo un disastro mm. perché comunque c'è una ressa Halloween ogni anno sta diventando più grande. Sì, è, moda! È incredibile, però io devo dire che ci sono andato un po' di anni fa ancora la bella, adesso è eccessivo, non riesci neanche più a muoverti. Eh, io... No. Non mi fa neanche voglia di andarci No ma un pallone di farà bellissimo mm. giuro Però ci cioè, hanno anche ribaltato un camion questa volta E c'era uno straniero che era lì che cercava di fermarlo Quindi chiunque tu sia bravo Orgoglio di tutti noi <ride> Per una volta Sì però il giorno dopo ci sono tutti i volontari vestiti Ericottero Oh c'è cioè, passato un ericottero <ride> Sì? No, ti dicevo il giorno dopo di Halloween, la mattina mm. spesso si trovano, c'è cioè questo gruppo di volontari vestiti da supereroi mm. che vanno a ripulire le città, una ah, cosa sì? bellissima, sì. sì. Non lo sapevo. Eh sì, un'altra cosa che mi piace è per esempio che spesso nei quartieri, magari è sabato ogni due o tre settimane, si trovano magari, spesso sono persone anziane, però non mm. sempre, anche giovani, che vanno a ripulire il loro quartiere. Quello anche anch'io qualche volta ho fatto. Ma brava, eh sì, ma perché comunque eh, ma anche perché secondo me in Giappone associano molto la pulizia con la ricchezza cioè se un posto è ah, sì. sporco vuol dire che anche è povero sì, quindi, forse sì. quindi per esempio anche il negoziante pulisce la strada mm. davanti al suo negozio e anche i bagni di discoteca eh. sono puliti eh, sì. ma poi c'è anche scritto c'è proprio hai mai... hai mai notato che c'è una specie di tabellone con scritto a che ora hanno fatto le pulizie ah sì sì, sì, sì sì quindi ogni mezz'ora c'è eh, mezz qualcuno cioè... che passa a pulirsi e <ride> eh, vabbè va. con la firma allora il prossimo è Parrucchieri Ah sì, questo mi preferisco in Giappone Cioè, a parte che io in Italia Beh. ho trovato una parrucchiera che mi piace tanto e è brava Però in generale mi piace quello giapponese mm -hmm. perché il servizio è, servizio è molto come si dice raffinato cioè proprio verso i clienti massimo come si dice eh. qualità di sì, cercano servizio. di dare la qualità sì, migliore cioè sì, ti fanno sì. il massaggio anche head massaggi e poi anche mi fa male qua in Italia quando mi lavano i capelli devo mm -hmm. essere metà seduta ma non completamente come letto ma in Giappone sempre Completamente di sedile diventa così è vero, quando... no, non in tutti tutti ma spessissimo in mm. tantissime cose E quindi non mi fa male sul collo no E poi mi sento. il fazzoletto Una cosa divertente è che in Giappone quando praticamente ti lavano la testa ti mettono un fazzoletto so. in testa Poi dopo quando hanno finito di lavarti la testa magari ti danno anche uno shibori oh. C'è un mio amico giapponese Nara che mi ha detto ma quindi domani vai a una convention di dottori Proviamo Domani io e Ricottero, vabbè questo uscirà probabilmente dopo che siamo già stati alla convention Però io e Ricottero avremo uno stand Abbiamo uno stand Suonano? E cosa facciamo? Eh No ci vengono a parlare e facciamo le interviste E? Eh? Sì, cioè, non è che facciamo le interviste, ci vengono a dire delle cose. Io non so. Ma neanche eh, non so niente. Eh. Posso dire che non so niente? Io ho detto che non so niente, non è che Vabbè, comunque io taglio quasi sempre i capelli in Giappone, però poco fa li ho tagliati in Italia. Come allora? Vedi che li ho un po' più corti? Sì, Sì, però voglio tagliarli un po' più corti, non so. Sono indeciso perché <ride> mi piacciono lunghi anche. E poi Combini. Ah, Combini è comodissimo. Sì, ci sono, sono ovunque. Sembra aperti. Cioè, in Italia devo avere tutto prima, per esempio preparare prima, cioè in Giappone anche se ti viene sete, hai improvvisamente voglia di bere tipo Fanta o hai improvvisamente voglia di mangiare qualche dolce ma qua in Italia sono tutti chiusi Ma in Giappone basta che vai a combini Lo trovi sì. Beh in realtà per il da bere basta anche che vai a una Jidokanbaiki Che sono distributori automatici mm -hmm. Che sono ogni tre mesi Solo quando li cerchi non li trovi Però in teoria sono ovunque <ride> Ma lo sai che ci sono più dentisti che combini in Giappone? Ho sentito Suono? Sì l'ho letto Non e... Lo so sì. Comunque vendono di tutto Non avete idea Maschere per la faccia mm -hmm. Liquido per le lenti a contatto Spazzolino, dentifricio mm. cravatte, mm. camicie calzini, calzini anche, mutanze, sì. anche, anche per portato. impiegati per magari impiegato che ha improvvisamente bisogno di cambiare qualcosa basta che voi combini oppure una ragazza che magari sabato sera è uscita con uno e ha, eh, sì. ha avuto <ride> un bel letto prima <ride> e poi il giorno dopo si sveglia e non vuole andare in giro in intacchi e vestito aderente alle 9 di mattina vedi? può, può risolvere con, <ride> so, una, so, so. È con una... è comodo è comodo, si comodissimo, si sì. poi il rispetto <ride> Rispetto. Allora tu mi dicevi questa cosa delle province che mi è piaciuta tanto. Ah no, ah, no. cioè in Giappone ogni città um, Comunque c'è il rispetto, cioè non è che io, perché per esempio io sono di Nagasaki, allora io non dico mare di Fukuoka che è vicino a Nagasaki. Ah Fukuoka è diverso eh. perché in Nagasaki siamo così, cioè ogni città uh, ci cioè, rispettiamo e ogni città uh, c'è una cosa bella da rispettare, allora non so, a Fukuoka si mangia bene rame invece a Nagasaki si mangia bene shampoo e ah, amiamo shampoo. tutto, amiamo tutto. Sì sì è vero, no questa è una cosa interessante come si sono tra virgolette divise le varie cose perché sai, a Osaka sai che ci sono comunque i takoyaki da mangiare o con i okonomiyaki anche di osaka no? però se vai a nagasaki c'è quella di nagasaki so so so io eh. te le de eh. spesso sulla tv fa vedere per esempio oggi siamo a nagasaki e fa vedere tutto di cose belle, da dove visitare, da cosa mangiare e fa vedere tutto il giappone uh -uh. quindi c'è cioè, Ogni città è così è bella Sì, e poi dopo per esempio che ne so in Hokkaido sai che è buono il pesce, che è bello fresco Okinawa sai che c'è un bellissimo mare Quindi devo dire che è una cosa carina come tutte le regioni hanno mm. qualcosa che comunque possono offrire Poi un'altra cosa del rispetto anche secondo me il rispetto per gli altri è anche molto importante in Giappone mm. Per esempio se io ho il raffreddore mi metto la maschera per non fartelo prendere mm. Anche semplicemente quando parliamo, anche se siamo amici amici però di solito c'è un pochino di distanza perché non diamo fastidio agli altri. Sono le 5 e mezza, Eriko. Tra 10 minuti dobbiamo andare in palestra quindi. E allora un argomento: un minuto.